ah fare veramente ah si sci, e me ma chi si cagna non fatto un cazzo chi si cagna non può che più non ha fatto notte, in base si cagano! proprio la